Al centro dell'Analdo di Prunicina oggi parte il progetto The Plastic Cage, un progetto che ha lo scopo di educare e di insegnare alle nuove generazioni per un uso consapevole della plastica. Il progetto in collaborazione con importanti interlocutori istituzionali, il Dipartimento di Economia di Roma 3, il Burcuer Litorale Nord, ha il patrocinio del comune di Fiumicino e. Eh del consorzio Corepla, che è appunto il consorzio per il riciclo della plastica. I temi che verranno affrontati e che poi proseguiranno attraverso un progetto ludico-educativo con le scuole del territorio saranno appunto temi di sostenibilità e di circolarità. Ci auguriamo che questo faccia apparire il centro commerciale, così come, come, sì come noi pensiamo che sia non un non luogo destinato solo al consumo e allo shopping, ma anche un polo di aggregazione dove è possibile confrontarsi su temi di attualità così importanti.